Ciao sono Marco e benvenuti sul mio canale, oggi parleremo di motorini per avvolgere le tapparelle, in special modo di un motorino eh, di una marca che noi usiamo ormai da anni, la marca si chiama A Primatic e il modello Revolux. La differenza di questo motorino in confronto agli altri sono due, la prima è che esce già direttamente dalla fabbrica con il telecomando, praticamente è wireless e la seconda è la semplicità del montaggio. Montare un motorino delle tapparelle, per chi non ha manualità con l'elettronica, eh, non è molto semplice, ci sono diversi cavi, i cavi sono quattro e vanno collegati, c'è un cavo eh, che fa in comune, un cavo marrone che serve per salire o scendere e un cavo nero che serve anche quello per far salire e scendere il motore, quindi è una cosa un po' complessa eh, perché non l'ha mai fatto e la particolarità di questo motorino sta nel fatto che è semplicissimo da montare. Praticamente vi arriverà... Con i tre semplici cavi. Eh, per collegarlo basta prendere una presa come questa e fare il classico collegamento: la terra in mezzo, il marrone e il nero dall'altra parte. Poi basterà inserirlo nella presa della corrente. Come vedete il motorino delle tapparelle esce in due varianti, questa è la classica variante, quella che si monta al 99% nelle case e poi esce una variante che è questa che costa un po' di più dove si può inserire anche l'arganello, vedete, quindi se, di solito si monta nei garage o in strutture particolari dove per caso può saltare la corrente e quindi si può alzare direttamente il. Eh, come si chiama la, la serranda o la tapparella o qualsiasi cosa si monta la tenda se è una tenda particolare eh, tirando su con l'arganello come vedete esce già dalla fabbrica con la predisposizione dell'antenna vedete questa è l'antenna che deve essere eh, lasciata fuori eh, dal rullo eh, serve per connettere il telecomando ogni motore verrà venduto con il telecomando eh, questo motore che è quello base costa 100 euro e c'è già compreso il telecomando invece la variante con l'arganello costa 140 euro sempre con un telecomando eh, l'unica cosa è che eh, l'arganello viene venduto a parte come vi dicevo prima questo è il telecomando questo è un telecomando standard eh, ciò vuol dire che si può collegare a un motore non deve essere per forza il motore che troviamo nella scatola può essere anche un altro motore ma si può collegare a un solo motore a parte viene venduto un altro telecomando eh, chiaramente eh, costa di più, qui avrà un display dove si memorizzano dei numeri, ogni numero eh, sarà per il collegamento di un motore così potremmo scegliere eh, schiacciando a destra e a sinistra quale motore far salire la, la tapparella e a quale motore far scendere eh, un'altra tapparella. Ora vi farò vedere come si collega il motore al, al telecomando perché chiaramente eh, dobbiamo regolare il fine corsa della tapparella cioè vuol dire farla salire al punto giusto e farla scendere al punto giusto il collegamento viene fatto prima cosa da qui dietro qui dietro eh, se vedete c'è scritto un bottone P2 c'è scritto, vedete su questo qua c'è un piccolo bottone dobbiamo premerlo con una penna eh, dobbiamo premerlo due volte due volte per fargli fare il collegamento al motore quindi si preme due volte, si gira e si tiene premuto in alto come vedete si accende una luce quando si è accesa questa luce, il motore farà due colpi, un giro in alto e un giro in basso. Ciò vuol dire che il motore è stato collegato al telecomando. Una volta fatto questo, dobbiamo girarlo e, e registrare il fine corsa, cioè la salita e la discesa. Bisogna premere una volta sola P2, girare il telecomando e tenere premuto il bottone fino all'altezza della tapparella desiderata. Poi si può lasciare, e si premerà questo qua. Questo centrale, vedete? Viene tenuto premuto 5 secondi, vi accorgerete eh, dell'effettivo, eh, come si dice? Eh, collegamento al punto desiderato, perché il motore farà sempre quelle due virulazioni un colpo in alto e un colpo in basso. Ecco, adesso abbiamo fatto una registrazione, non ci resta che fare la seconda registrazione. Per fare la seconda registrazione. Bisogna girare il telecomando e tenere premuto sempre così, fino al punto desiderato. Una volta fatto ciò, bisognerà tenere premuto il bottone centrale, come abbiamo fatto prima. Tenerlo premuto per 5 secondi. Ci accorgeremo che è venuto tutto a, a posto, che come si chiama, è stato registrato eh, il, la salita e la discesa nel punto giusto. Perché il motore farà ancora quelle due vibrazioni, una in alto e una in basso. Ecco, abbiamo registrato il nostro fine corsa. Spero di essere stato di aiuto per qualcuno. Come vi dicevo, questo motorino è semplicissimo sia da montare che da collegare. Eh, comunque, io ho fatto anche un video su come si montano i motorini delle tapparelle eh, partendo dal, da un rullo. Eh, si monta la calotta e, e come si collega direttamente alle staffe. Se vi iscrivete al mio canale eh, troverete quel video e altri video eh, sui montaggi dei, motori, dei motorini e delle tapparelle, spero che vi iscriviate in tanti e eh, vi aspetto per il prossimo video. Buona serata!